buonasera, uh, semplicemente volevo dirvi che non sono morto, sono ancora vivo, vegeto più o meno, è natale, festività, volevo dirvi che se sono sparito per otto mesi non mi è successo nulla, è semplicemente che uh, mi sono un po' spaventato perché gli ultimi video non erano i più ispirati diciamo, erano un po' per cavalcare l'onda e non erano, non erano il massimo, infatti non sono andati molto bene, mi sono un po' spaventato, ho detto sì, ma mi sa che se continuo così poi non andrà da nessuna parte e mi sono spaventato mi sono un po ritirato non ho trovato ispirazione per fare nulla e vi dico la verità non ho nessuna idea di cosa fare anche in questo momento però sono andato a buttare la spazzatura e devo dire che non lo so questo paesino dopo le 11 diventa avete presente le backroom step? esattamente così mi era sembrato bello cogliere l'occasione per fare un video Comunque, piccolo paesino. Qui oh, c'è tutto. Albero di Natale. Farmacia. Pulizia. Veramente perfetto questo posto. Se non fosse che non ci sono abitanti, ma lasciamo stare. Quello che volevo dirvi è che non so se tornerò. Forse sì, forse no. Però almeno tenterò. Tenterò di fare qualcosa adesso. Voglio superare questa mia paura, tra virgolette, di, di fallire. Facendo il nulla. E niente, con questa... Fantastica ambientazione. Vi auguro un buon Natale. Vi saluta il mio cameraman. Ma sera. buone feste. Buon Natale. Vai bella.